Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ieri c'è stata la grandine e adesso voglio farvi vedere un po' i danni e soprattutto per farvi vedere le operazioni che faccio per limitare i danni alle colture. E eccoci. Allora, la grandinata di ieri è stata molto violenta, non ai livelli di quello che abbiamo visto in tv su altri posti, dove ha veramente raso al suolo tutto, però qui vi assicuro che è stata pesante e questi sono i danni principali sulle piante a foglia larga vedete tutte bucate abbiamo buchi dappertutto ma ci passa un dito dentro allora mi sono informato mi sono un po consultato sia con gli amici di instagram e di facebook che ringrazio molto che con alcuni amici contadini su cosa si deve fare in questi casi quando ancora le piante abbiamo la fortuna che sono su allora la prima cosa da fare è quella di togliere le foglie troppo rovinate vedete questa dopo la grandine la pianta comincia subito l'operazione di cicatrizzazione delle foglie qual è il problema il problema è che in questo momento la pianta è soggetta ad attacchi funginei, quindi è molto delicata e molto esposta. Allora bisogna fare un paio di cose. Bisogna togliere le foglie, come vi dicevo, quelle più rovinate, come questa qua. Anche se è molto bella, ma questa parte qui è rovinata e la tolgo. Tolgo i frutti, anche quelli che non sono completamente maturi, ma quelli che magari sono un po' ammaccati, quelli che stanno a metà vita, li tolgo, come questo qui, questo zucchino qui avrei potuto farlo crescere ancora un po' ma è tutto butterato quindi lo tolgo prima che anche questo venga attaccato dai parassiti poi stasera a tempo permettendo farò il primo trattamento con i propoli poi dopo vi parlo meglio ci sono anche altri metodi per disinfettare e per dare protezione alla pianta metodi più naturali però adesso sono in emergenza non ho il tempo di ordinare bisogna farlo subito questo lavoro le piante devono essere asciutte, dobbiamo essere in ore serali e dobbiamo cercare di intervenire in fretta. Guardate questa, questa foglia qui, com'è adesso mi metto al lavoro e vi faccio vedere i vari step. ok Parto proprio da questa pianta qui, che è tra le più grandi ma è anche la più esposta. Taglio il ramo fino al tronco. Stacco i frutti, questo è abbastanza riparato, però nonostante questo qualche botta l'ha avuto, ma lo tolgo per dare energia alla pianta, avrei potuto lasciarlo ancora un paio di giorni. Ovviamente tolgo i frutti che non, hanno, non sono arrivati a maturazione, anche le zucchine piccole, Ok, ho dato un po' di respiro, andiamo avanti con le altre. L'altra operazione da fare dopo è quella di dargli un po' di concime veloce NPK. Allora, qui mi hanno consigliato bene gli amici, nel senso che se la pianta avesse perso parecchie foglie e quindi se avesse bisogno di eh, rimpiazzarle velocemente, bisognerebbe dare del concime base di azoto, così gli diamo un po' di, di forza per rifare l'apparato fogliare. In questo caso non è il mio, quale foglie ci sono e come sono solo bucate quindi darò un concime a base di pallatico pellettato liquido lo preparerò nei prossimi giorni quanto prima appena smette di piovere perché danno pioggia ancora un paio di giorni quindi lo do direttamente alla base della pianta e con quello dovremmo dargli un po di energia questa non è messa male la togliamo la zucchina vedete come è butterata dopo andiamo nel reparto melanzane che quelle stanno messe peggio perché sono piccole erano in fase di crescita, quindi hanno sofferto un po'. Comunque, vi dico la verità, sono contento dei danni che sono stati molto lievi, perché da come veniva giù ieri ho pensato di non trovare più niente. I pomodori non hanno sofferto, le insalate neanche. Ovviamente qualche pomodoro di quelli verdi che ancora sono sulla pianta sono stati butterati, adesso devo vedere... Se sono stati bucati li tolgo così evito che si ammalino andiamo sulle melanzane siamo sulle melanzane come vi dicevo qui il danno è un po più visibile secondo me è anche più ingente guardate queste foglie guardate il ramo spezzato faccio una pulizia di fondo non posso togliere molto qui perché avevo già potato la settimana scorsa quindi un po di verde l'avevo tolto qualche foglia qualche qualche rametto, qualche getto ascellare, scellare di poi avrei dovuto lasciarle ma non si può prevedere il futuro quindi adesso tolgo veramente poca roba giusto giusto le cose più danneggiate e le lascio su peccato perché stavano venendo su veramente bene poi in sovraimpressione vi scrivo che adesso non ricordo gli altri metodi che mi hanno consigliato gli amici dei, dei social che frequento e che mi seguono, sempre a base naturale io non li ho provati ovviamente però ve li lascio insomma un'impressione così se volete potete approfondire voi sperando che non ce ne sia bisogno guarda che danni guarda qua inutile tenere queste cose qua vogliamo fare ragazzi, qua ci vorrebbero le reti ma onestamente sarebbe il caso di cominciare a interessarsi ma non penso sia una spesa fattibile quest'anno poi per come ho fatto io l'orto dovrei raccogliere tutto in una zona però andiamo avanti a una situazione climatica che è sempre peggio abbiamo visto l'Italia martoriata da queste tempeste d'acqua, di, di, di, di grandine e quindi bisogna cominciare a correre ripari e le reti sono un buon sistema però è una spesa, ora che foglia ad anche queste farò il trattamento con i propoli, come vi dicevo, ma anche con il concime, quello liquido. Ieri in verità ero un po' scoraggiato, come si fa a non esserlo perché qui ci sono giorni e giorni di lavoro, di sacrifici, anche di spesa. Però poi bisogna cercare di reagire velocemente perché sennò non rimane nulla. Siamo solo a giugno, ancora l'orto è in fase di partenza in questo momento, quindi se molliamo adesso è finita. Quindi dai, queste sono le cose da fare, allora togliere le foglie messe peggio, togliere i frutti, così diamo forza alla pianta di riprendersi trattamento veloce con i propoli o con altri prodotti a base naturale che però io non ho provato, ve lo ripeto e con cime, se l'appalato fogliare è buono così, con un cime bilanciato come può essere lo stallatico per l'ettato liquido siamo messi male con le foglie forse come in questo caso qui, delle melanzane magari qualcosa a base di azoto come la pollina forse farebbe, farebbe meglio adesso vedo un attimino preparato i propoli che oltre ad andare bene sui fiori, fa bene anche all'impollinazione perché attira le api Adesso siamo in orario serale, il sole non c'è più e questo aiuta anche a cicatrizzare. Ho scelto questo rispetto alla poltiglia bordolese solo perché ho i fiori, se no avrei usato quell'altra ed è questo classificato come corroborante per le piante sui peperoni vado un po' più veloce perché non sono messi così male finisco dopo, mi imprimevo a fare le melanzane anche qui la diluizione è di 10 grammi litro Ovviamente il trattamento con i propoli l'ho dato anche sui pomodori perché anche se hanno una conformazione diversa e meno soggetta ai chicchi della grandine rispetto alle piante a foglia larga però mi avvicino la botta, l'hanno presa anche loro. I rami sono tutti butterati, quindi è esposta a ferite superficiali. Ecco, quella dei propoli è una cura idonea e adatta proprio per questi casi. E in più non crea problemi sopra i fiori aperti. Ecco, questo era importante perché sono tutte in fiori in questo istante. Dai, è tutto. Spero che voi non abbiate mai questo problema. Se lo avrete, spero che questo video vi possa essere d'aiuto in qualche modo. e Vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo giovedì prossimo.